Okay. Buonasera a tutti, uh, benvenuti a quest'ultimo appuntamento della settimana con Virtual Studium, il sesto. Uh, per chi ci seguisse soltanto da oggi, Virtual Studium è il uh, progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato dalla collaborazione di Usina Campus, Uredio, uh, Ciclo Maggio e coordinato dal professor Tarcisio Lancioni e Marta Moschini. Io sono Fabiana, faccio parte del team eh, di Usiena Campus e sono ex membro di ciclo ormai. Eh, il nostro ospite di questo pomeriggio è il professor Marco Bettalli, professore ordinario di storia greca presso il DFGLAM, Dipartimento di <coughs> Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Eh, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione, ci dovrebbe raggiungere a momenti professor Bettalli, eh, ve lo presento intanto che aspettiamo la sua partecipazione, eh, nel corso della sua carriera si è occupato di, eh, principalmente di eh, eh, economia cla dell'Atene classica, eh, ma nei, nei suoi ultimi, nelle sue ultime ricerche si è eh, dedicato a eh, la, la, la guerra eh, nel mondo antico e eh, questa sera sarà ospite con noi per parlare di uno degli avvenimenti forse più tristi e eh, che hanno segnato maggiormente l'immaginario di Atene Classica che è eh, la peste di Atene essere... ah, Buonasera professore Salve, ciao. Uh, dunque, sì, uh, la sento, la, la vedo bene. Uh, se potete lasciarci dei feedback nella sezione commenti, anzi, um, vi inviterei a uh, lasciare domande, richieste di spiegazioni per il professore uh, qualora lo desideraste nella sezione commenti. Uh, dunque, io ho già presentato le... Um, i suoi ambiti di ricerca, che sono stati quello economico di Atene Classica e uh, quello ultimamente della, della guerra nel mondo antico, uh, mi bacchetti pure se, se erro, e, antico, uh, comincerei... Voglio... Amo, sì, sì, e comincerei questa diretta di oggi con una riflessione, Uh, ieri abbiamo parlato assieme al professor Verzichelli di Europa e di un uh, comune sentimento europeo che accomuna tutte le nazioni dell'UE, garantito da una serie di valori e istituzioni comuni, ma uh, anche la Grecia antica era costituita da um, un comune sentire panellenico, uh, in particolare uh, rispetto al diverso e il diverso per antonomasia erano i persiani, tuttavia la pestilenza di cui Uh, parliamo oggi con lei, avviene in un momento storico in cui forse questo sentire comune viene un po' meno. Ma assolutamente sì, eh, in realtà il sentimento comune, cioè l'elenicon, per dirlo in greco, era, non dico che non esistesse, ma certamente il campanilismo, chiamiamolo così, di ogni singola città, di ogni singolo Stato, che poi era una città-Stato. Era molto, molto, molto più forte. Non a caso, quello di cui parliamo stasera avviene esattamente nel primo momento, dopo che da appena un anno è iniziata la guerra, che infatti è stata chiamata la guerra civile dei greci, perché la guerra che vede Atene contro Sparta e praticamente tutte le città greche o con Atene o con Sparta che combattono fra di loro. Per cui il sentimento comune a tenere la matessa stima Stesso popolo è molto latte, diciamo. Poi in altri parti il potenziale, ma in questo momento è, è scarsissimo, se così vogliamo dire. E posso cominciare? Sì. Io, a parlare, a sì, parlare. sì, certo, io la inviterei a parlare dell'argomento di oggi, magari ehm, eh. ecco, inserendo all'interno del contesto storico. Uh, riferendoci soprattutto a, una, insomma, a studenti non, non specialisti, quindi magari uh, rinfreschiamo la memoria liceale a tutti. Sarò leggerissimo per quanto si può essere leggeri a parlare di cose che videro la morte di parecchie decine di migliaia di persone in poco tempo, ma insomma è sempre leggero. Però. Siamo nel 430 a.C., 2000. 450 anni fa. È appena iniziata la guerra del proponese, vi dicevo, e nella città di Atene, siamo verso. Mi scusi se la interrompo, mi dicono nei commenti che la sentono poco. Quindi se potessi alzare la voce leggermente. Così va bene io? Attendiamo risposta, feedback. Io sono Il telefonino molto piccino, per cui... Sì, si sì, può, può procedere, io la sento bene, poi magari ci, ci diranno gli ascoltatori. Dicevo, siamo nel 430 a.C., verso fine maggio, inizio giugno, no? non, la cosa non è chiarissima, e nell'Atene, nel centro di Atene, nella città di Atene, scoppia una pestilenza. Una pestilenza... Che poi si rivelerà assolutamente terribile, perché dico subito adesso, a fine pestilenza, circa fra i 3 e quattro anni dopo risulteranno la bellezza di non si sa quanti, ma forse addirittura la metà della popolazione di Atene, e coinvolta e morta per questa pestilenza. E tornerò dopo sul numero dei morti, perché ci sono alcune cosette da dire. e questa pestilenza ha la fortuna, se così la possiamo chiamare, di avere un testimone di eccezione, il testimone di eccezione è che è Tucidide, il grande storico greco, forse il più grande degli storici greci, che racconta in una specie di piccolo excursus, ma sono un bel po' di pagine, 7-8 pagine, che credo voi abbiate messo in online, se qualcuno se le voleva leggere, non me lo ricordo, mi sembra di sì. Sì. è giusto la, la prima parte in cui si parlava della, um, degli interventi dei medici, poi il resto ci è sembrato un po' troppo Vabbè, ma, poi, <ride> esatto. un po davanti, non ma insomma è una narrazione piuttosto circostanziata davvero molto circostanziata per questo è anche diventata famosa perché ci che dice lui stesso di aver preso questa, questa malattia di, di essere eh, essere andato vicino, vicino a morire, a morire. poi la descrive, la descrive con moltissimi particolari proprio anche, anche piuttosto insomma, terribili e in modo che tutti possano saper conoscere tramandare ai posteri di questa terrificante pestilenza ora io lascio stare subito anche perché non abbiamo molto tempo a disposizione e tutti i particolari medici e ci sono stati scritti centinaia di articoli su che diavolo di malattia fosse Mh, purtroppo come mai siamo diventati tutti virologi e, e sappiamo tutti come i virus purtroppo spesso mutino anche mutazioni genetiche simili in 2450 anni molto probabilmente questo virus è mutato perché noi la chiamiamo comunemente peste lo imos in greco, ma in realtà non sappiamo di che diavolo si trattasse, perché le, la descrizione di Tucidide è precisissima, ma non corrisponde come un L'ipotesi di più troppo, mi distembrano tutto sommato il vaiolo, o una forma particolare di tifo, ma eh, sono parole così, perché non, non c'è nessuna certezza in quanto che appunto non corrisponde perché, a perché non è stato possibile fare comunque studi magari su uh, i resti della popolazione ateniese dell'epoca comunque no, no, questo non è assolutamente possibile Cioè è possibile in taluni casi in, determ in determinate circostanze ma di tombe che abbiano a che fare con la peste e... no, no, no, no, non c'è assolutamente traccia per cui purtroppo noi abbiamo una descrizione eccezionale per i livelli dell'epoca e anche per qualsiasi livello storiografico se proprio vogliamo ma non abbiamo eh, alcuna fonte diciamo eh, parallela che ci dica un granché noi abbiamo Tucci di De Basta per fare un esempio che forse possono capire tutti è come se un esperimento scientifico lo facesse un grande laboratorio forse il migliore del mondo ma non ci fosse la possibilità di ripeterlo. e questo ci dà qualche problema perché non abbiamo nessun modo di confrontare con qualche dato di Comunque, io, eh, visto anche appunto il tempo a disposizione, vorrei soffermarmi su qualche aspetto psicologico che è molto simile E questo, in qualche modo, non so se ci rassicuri, forse no, ma insomma è molto simile a quanto noi vediamo in questi tumultuosi e piuttosto terribili anche questi, anche se... Onestamente, mosse di Tucidide è molto più grave della nostra pandemia. Consoliamoci almeno su questo, per questo, ma ci sono certo. degli atteggiamenti della gente che sono molto sicuri, sono interessati a questo punto. di Perché sembra quasi che in 2500 anni non sia cambiato quasi nulla. E a cosa sto alludendo? Prima di tutto, la gente, prima di morire, parla moltissimo, parla moltissimo e... Dice un sacco di sciocchezze, per esempio ipotesi complottiste, sono stati gli spartani ad avvelenare i pozzi, i poveri spartani non avevano nessun mezzo, non era molto semplice la cosa, non sarebbe stata molto semplice, non è mai venuta in mente a nessuno onestamente, e però per Atene circolava queste voci perché gli spartani stavano per invadere l'Attica, lì, lì, la guerra era scoppiata, per cui davano la colpa. Eh, poi scusi se la interrompo, tanto più che poi Tucide mi sembra che dica che gli spartani appena scoprono dell'epidemia scappano via più lontano possibile. Se ne vanno a un certo punto i spartani? Assolutamente sì. Infatti l'invasione spartana dell'Attica che avveniva ogni anno per disturbare diciamo, gli Atenesi, ora facciamo la veloce, e quell'anno dopo un po' se ne vanno subito perché non gli conveniva. E fra l'altro è abbastanza sorprendente perché... Se proprio vogliamo fare un piccolo particolare, questa epidemia fu assolutamente terribile, come dicevo, all'interno di Atene, ma non è che si propagasse con grande velocità. Certo, non era un mondo globalizzato come il nostro, ma per esempio sembra che nel Peloponneso, che poi alla fine sono 150 km, non è che sono un milione di chilometri, a Sparta e nel Peloponneso questa epidemia non ci fu assolutamente, per cui fu, rimase circoscritta. Sostanzialmente ad Atene, questo in qualche modo è un vantaggio, nel senso che la propagazione avveniva. Certo, c'erano anche meno contatti, evidentemente, ma non ci fu assolutamente una propagazione dell'epidemia stessa. Quindi, Quindi diciamo che le, le, uh, le conseguenze uh, sono da, poi in realtà soltanto sul territorio ateniese, sulla cultura e um, sulla mentalità ateniese più, più che greca, semmai c'è stato un impatto. Uh, diciamo psicologico sui, sugli abitanti. Non, non, è, non si tratta di una pandemia come quella che stiamo vivendo adesso. No, assolutamente In no. È mondiale, diciamo. Assolutamente no. Questa è una pandemia, è una epidemia limitata da Atene, ha delle conseguenze spaventose nel senso: non abbiamo, non sappiamo nulla. Avevo promesso di tornarci, lo dico adesso subito. Tu ci siamo in un mondo molto, molto classista, molto gerarchico. Tucidide ci dice quanti, quanti opliti, cioè quante persone diciamo, benestanti che potevano permettersi un determinato tipo di armatura morirono, 4.400, dice lui. Più morirono 300 cavalieri, che i cavalieri erano pochissimi ad Atene, forse meno di mille. Ma dice di tutto il resto non è possibile sapere quanti morirono. In effetti non avevano alcun dato, non è che non ce l'abbiamo noi, non ce l'avevano neanche gli ateniesi. E diciamoci pure la verità di quante donne, di quanti bambini, di quanti poveri, di quanti non parliamo degli schiavi o degli stranieri residenti che c'erano ad Atene e morirono, nessuno si interessava minimamente di avere una voglia statistica e quindi non viene tramandato da succedere perché non lo sapeva, e fondamentalmente non viene tramandato da nessuno, non lo sappiamo neanche noi. Però conoscendo un po' il numero degli Opliti, più o meno morirono circa il 30-35% degli Opliti ateniesi, si può pensare che in categorie meno protette, più povere e simili, sì, le morti siano state più e quindi non si andrà tanto lontano dall'immaginare un 50% della popolazione defunta per questa. L Epidemia che poi infugnò nel 430-29 poi si sospese circa un qualche mese non sappiamo perché poi riprese nel 427-26 comunque è stata una cosa lunga conseguenze psicologiche è eh, interessante questo perché noi siamo più fragili dei, dei, dei, degli ateniesi di 2500 anni fa eh, eh, qui siamo culture che cui la morte è, vicina, la gente vede continuamente gente morire su, su cinque figli che nascono, tre, quattro sono, sono destinati a non raggiungere la maggiore età e la morte non fa così paura, è evidente che fa paura, l'epidemia del genere fa paura in qualsiasi circostanza, ma l'abitudine alla morte fa sì che la reazione psicologica sia molto più serena, non Posso dire evidentemente, ma certamente a Atene si riprese, molto bene, si riprese molto bene fin dal 425, continuò la guerra e nelle fonti successive non, non ci sono poi tantissimi riferimenti a questo terribile avvenimento. Che, insomma, evidentemente... poi, comunque Non ci sono conseguenze di lungo periodo, dato che lei si è in passato occupato di economia della... Di, di, Grecia, di, di Atene Classica volevo chiederle appunto questo uh, ieri abbiamo sentito il nostro Presidente del Consiglio Uh, chiudere tutte le attività produttive non essenziali ecco. e, e quindi ci immaginiamo sia per quanto riguarda l'Italia sia poi per quanto riguarda il mondo intero, l'Europa in particolare delle conseguenze economiche abbastanza forti uh, per quanto riguarda invece Atene ci sono state delle conseguenze uh, che potremmo dire in un certo qual senso uh, paragonabili anche se naturalmente i sistemi di produzione poi sono molto diversi eh, oppure semplicemente è stata una piccola parentesi eh, da cui poi si è ripresa piuttosto bene in fin dei conti Beh, se dovessi dare una risposta secca direi la, la seconda che ha detto cioè ci fu una risposta piuttosto veloce mm, dobbiamo considerare non abbiamo evidentemente tempo per parlarne distesamente ma l'economia mm, nella società greca era qualcosa di profondamente diverso da quello è per noi noi ci basiamo sempre su considerazioni di tipo economico su statistiche, su dati fallimenti su... e quant'altro sappiamo benissimo come una delle principali paure al di là del dolore umano per, per, per le perdite per, eccetera eccetera sarà per la, una recessione probabilmente mondiale che ci colpirà in qualche misura tutti e qualcuno degli altri eccetera eccetera tutta bene nessuno faceva un ragionamento del genere. Eh, è anche discutibile se ci siano state disattività sì, che abbiano veramente, che siano state veramente colpite realmente dall'epidemia. Certamente la gente moriva, qui si ragionava soprattutto in termini di mano d'opera, ma la manodopera mano d'opera era anche schiavile, gli schiavi si potevano sempre ricomprare. Eh, era un mondo molto diverso da questo punto di vista, veramente molto molto molto diverso. Molto simile invece sono certi atteggiamenti, per esempio... Io mi sono segnato nella descrizione di Tucidide, passo molto bello, anche molto triste, in cui dice che i medici: ora, i medici, noi possiamo prenderli un po' in giro, poverini, le conoscenze non sono certo quelle di oggi. Ma ricordiamoci che Tucidide è un contemporaneo, e probabilmente ha avuto anche qualche misura a che fare con la sua scuola di Ippocrate. Ippocrate è il fondatore della medicina ed era un uomo profondo a livello intellettuale di grandissima intelligenza. Certamente non aveva le conoscenze scientifiche che abbiamo noi, non ci andava neanche vicino. Ma e, i medici comunque c'erano in qualche modo come categoria e gli tucine morivano molto più. Non morissero le persone normali perché si avvicinavano ai malati cercando di curarli. Ora è evidente che Condizioni sono completamente diverse, ma il pensiero non può che andare al sacrificio umano, che anche i nostri medici hanno fatto. Sapete che ci sono numerosissimi medici contagiati, e qualcuno, ahimè, è anche morto, perché i medici sono sempre in prima linea. lo allora, erano ad Atene in maniera completamente diversa, in maniera completamente, eh, non paragonabile, evidentemente, ma poi la conseguenza fisica, la conseguenza pratica è la stessa, i medici sono quelli che più si avvicinano ai malati e che più rischiano. E poi c'è anche una bellissima notazione su quelli che invece rifiutavano ogni aiuto e, e morivano da soli, in solitudine. Noi sappiamo come uno dei drammi umani più gravi di questa pandemia, è proprio le persone che in isolamento, magari anche assistite dai medici, ma muoiono senza poter vedere i propri cari per l'ultima volta. E questo quindi, lo fa notare. In maniera più puntuale, precisa, e questo è molto bello, secondo me. E un po' meno bello, finisco questo discorso che avevo iniziato prima, poi abbiamo parlato di altre cose. Un po' meno bello è quello della gente che parla, scusate, tono colloquiale, perché ha la bocca, perché. Ad Atene circolavano un sacco di cose che corrispondono in qualche misura a quello che leggiamo, lo abbiamo nei social network, che certamente la cosa è moltiplicata per un milione o per un miliardo, ma ci sono, che tanta gente che dice qualcuno lo aveva detto che sarebbe successo, citando, qui si citano romanzi o relazioni più o meno fantasmatiche di servizi segreti o di, o di centri di ricerca, il fatto che sarebbe avvenuta, i greci più banalmente avevano gli oracoli, gli oracoli dei tempi, che dicevano che sarebbe venuta un, una grande pestilenza, un grande loimos, poi il fatto che gli oracoli in realtà avevano detto limos, che è carestia forse, dalla lice, la stessa non parliamo di cose di greco, ma comunque tante complottismi che si, che si generano e poi ci sono un sacco di imbecilli in giro, sia da te, da te che da noi, che se ne approfittano magari, che rubano, che, che fanno delle cose terribili anche su persone che stanno morendo e invece ci sono persone molto per bene che si dedicano a tutte se stesse e magari muoiono prima perché si dedicano agli altri. Eh, del complotismo ho già detto e quindi è un quadro psicologico della reazione al all'epidemia e a questo stato drammatico non poi così tanto diverso dal nostro anche se la realtà era in sì infatti questo stesso episodio è stato ripreso da numerose testate nazionali per esempio ho notato che c'è stato scritto un articolo sul messaggero sul Corriere della Sera eccetera e a proposito di questo io volevo farne una domanda forse un po' Eh, difficile da, da licenziare in poco tempo eh, comunque gliela, gliela pongo lo stesso secondo lei eh, questo rievocare gli episodi del passato cercare una sorta di consolazione eh, in una condizione umana che poi eh, nonostante i secoli che ci, se che ci separano è sempre la stessa, può effettivamente portare a un qualche giovamento e allo stesso tempo eh, a eh, migliorare il nostro rapporto con i classici, magari cercare di eh, avvicinare il grande pubblico a un mondo classico che sta venendo sempre più dimenticato, oppure secondo lei è soltanto una breve parentesi che durerà il, il tempo della quarantena? Mm. Le direi che durerà solo il tempo di una quarantena, però io penso faccia bene, faccia bene, nel senso che, Dio mio, abbiamo talmente tanti problemi che non sarà certo un'iniziativa come questa o come mille altre che certamente ci saranno in giro per l'Italia, e forse non solo in Italia, a, a risolverci i problemi. Mm, avvicinarsi ai classici sarebbe qualche insegnamento lodato, non penso che sia sicuramente. Una, una soluzione che diveniamo veramente migliori ma certamente male non fa, non solo è una cosa che ci arricchisce culturalmente io spero che arricchizzi culturalmente sia sempre qualcosa di, di importante, poi vedere cose simili che sono avvenute nel passato una consolazione di tipo molto, molto generico, non è particolarmente non so quanto io spero di sì sì, è in realtà il film della ah, mia vita io... quindi la mia risposta era, era un po' implicita, però ecco, qualcosa, perché perché cosa ne pensava lei? lei. Eh. Io devo pensarne bene, nel senso ho, ci ho dedicato la vita, ma in qualche misura io mi ci diverto molto anche a studiare il passato. Uh, chissà, qualcuno fa, è vero che è in diminuzione, assolutamente sì, credo che questo porti anche un sacco guai, questo di danni, eh, però non... è un argomento davvero troppo grosso per poterlo affrontare così rapidamente. insomma. Sì, sì, sì, sì, tanto più che siamo quasi in chiusura, il nostro tempo è quasi terminato e io le vorrei porre quella che è diventata la domanda di Rito, che è dunque, sì. eh, dato che la quarantena è ancora lunga, forse eh, verrà ancora più lunga. Ha qualche libro da suggerire ai nostri ascoltatori, un romanzo storico, anche un, un saggio divulgativo che è possibile affrontare anche da non specialisti? Allora, eh, sì, ce ne ho migliaia, però romanzi storici francamente non ho nulla assolutamente contro, sono anche molto belli, però eh, sulla realtà greca bah, sinceramente non sì, ne conosco qualcuno, ma non mi sento poi particolarmente di consigliarlo darò qualche consiglio un pochino elevato, nel senso non so, per esempio, sul mondo di Atene che noi ci stiamo occupando di Atene, perché questo era l'argomento c'è cioè Luciano Canfora che conoscono un po' tutti, perché scriveci... naturalmente con... famosissimo che è un grandissimo conoscitore della realtà antica, greca e romana ha scritto Il mondo di Atene che è una sua raccolta di articoli Canfor scrive molto bene, molto apparentemente leggero, poi alla fine capisci che non hai capito niente. Però eh, sul momento scrive anche in maniera molto accattivante. E lì parla anche di un sacco di cose sulla democrazia ateniese e su cose che ovviamente non abbiamo fatto tempo, oggi perché non abbiamo tempo. Ma che diciamo, il contesto della peste è trattato in maniera splendida, secondo me. è della terza, che è preferibile ovunque. Poi sul mondo antico, perché insomma di mondo antico mi occupo sarebbe un po' assurdo che andassi fuori del mondo antico, appunto. Non so. Mio collega Bettini, che è stato anche vostro ospite, dell'elogio del politeismo, è un libro bellissimo, che quello è molto leggibile proprio, e fa capire tantissime cose. Ne abbiamo parlato proprio velocissimamente, sono parlato dei spiracoli della religione, usciti forse più laico, mi verrebbe da dire ateo, I di greci, ma moltissimi invece, testi dell'antichità sono per di profonda religiosità. E l'elogio del politeismo è un confronto, una comparazione tra il nostro modo di vedere il rapporto con la divinità in generale, come lo pensi, e invece come ciò veniva visto nel mondo antico, che ci apre un sacco di prospettive splendide. E boh, ce ne tanti, io ognuno ha uno storico preferito, come ha calciatore preferito. Il mio storico preferito è. Moses Finley, che ha scritto un libro sempre di La Terza, La politica del mondo antico, che è anche questo leggibilissimo, molto leggero apparentemente, che ci fa capire, ancora io ho detto un sacco di cose che erano simili alle nostre reazioni, ma in realtà è un mondo molto diverso dal nostro, io nelle mie lezioni cerco sempre di notare la differenza Sì, se dovessimo parlare in termini antropologici, è sempre il famoso dibattito tra prospettiva emica e prospettiva etica, ecco. Ah, sì, beh, beh, certo. È antico, non posso che sposare questa visione. Gilder non... l'ha fatto all'inverso, come si fa di solito, e, e ho scritto un libro che... Mi scusi, la, ho una, mh, sto perdendo forse la connessione. Un dite di dopo perché è impossibile... Che succede? No, scusi, forse la mia connessione è molto lenta. Non so se è un problema mio, se possono lasciarci dei feedback nei, nei commenti. Comunque, prego, eh, la... devo tu... interrompere. Sì, eh, mi sembra tutto regolare adesso, mi scusi. Problemi ci dicono. Ecco. Ancora? Dunque, eh, no, no, prego, non, non volevo interromperla, penso che adesso dovremmo esserci. Più o meno avevo, avevo detto, ne ho detti i paesi. Ok, perfetto. No, perché avevo perso, avevo perso il terzo. Ecco, forse andavo un po' in ritardo. Io mh, la ringrazio ancora. Eh, il nostro tempo purtroppo è, è terminato e mh, vorrei ringraziare tutti quanti coloro che sono intervenuti come spettatori stasera. Di nuovo... Ehm, Ringrazio lei e vi do appuntamento a domani alle 17, sempre su Usiana Campus, sempre in live con la professoressa Giulia Giovani che eh, propone un intervento dal titolo Riflessioni musicali eh, sui tempi. A domani, arrivederci, grazie professore.